Utilizzando questi ingredienti prepariamo una buona pasta frolla Uniamo lo zucchero, lo strutto, l'ammoniaca, la farina e l'uovo Amalgamiamo per bene Impastiamo, stentiamo, formiamo uno stampo da pasticceria Facciamo un primo strato di crema di ricotta, qualche goccia di cioccolato Poi uno strato di pan di spagna Facciamo aderire per bene e aggiungiamo un altro strato di ricotta, un po' di cioccolato, spalmiamo il tutto per bene e andiamo a chiudere con della pasta frolla. Creeremo dei corellini, cottura al forno, tiriamo fuori dallo stampo e spolveriamo con dello zucchero a velo. Decoriamo in maniera classica, la sistemiamo su un sotto torta. Ed ecco poi pronta la cassata.